Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video test eh, fra due droni eh, di quelli che fanno la differenza. Sì, perché sarà un video test, un video confronto di ActiveTrack e APAS, quindi di eh, mantenere agganciato me sulla bicicletta, più eh, ovviamente a girare gli ostacoli del percorso che andremo a fare. E i droni che si affronteranno eh, in questo test sono loro. Il DJI Mini 3 Pro e il DJI Air 2S. Perché questo test confronto? Perché entrambi eh, hanno il sistema di Active Track 4.0 e il sistema APAS, cioè di aggiramento degli ostacoli, quindi sfruttano gli stessi sistemi eh, per queste funzioni, eh, però ovviamente c'è tanta differenza fra i due droni. Uno perché il DJI Air 2S ha un anno in più eh, di vita, nel senso che è uscito un anno fa, mentre il DJI Mini 3 Pro è nuovissimo eh, e soprattutto la differenza principale è che eh, questi due droni hanno una differenza di peso incredibile perché eh, il Mini 3 come sapete è 249 grammi mentre il DJI Air 2S è un drone eh, che va oltre i 500 grammi quindi questo confronto è per vedere se un drone 249 grammi è in grado di eh, reggere il passo di un drone come Air 2S un drone secondo me incredibile probabilmente uno dei migliori droni riusciti da DJI per rapporto qualità prezzo perché eh, tra le funzioni automatiche, le funzioni di active track, l'aggiramento degli ostacoli e una fotocamera incredibile, è davvero un drone che per rapporto qualità-prezzo è pazzesco. Però c'è anche da vedere appunto come il processore del Mini 3 un drone così piccolo è in grado di gestire alla stessa maniera eh, di quello del DJI Air 2S che sicuramente ha un processore più performante, anche se però è più vecchio, quindi a livello tecnologico Air 2S dovrebbe essere eh, più obsoleto, chiamiamolo così. Eh, anche i sensori stessi, non so se montano gli stessi sensori o se il DJI mini 3 pro dei sensori più avanzati eh, lo scopriremo comunque in questo video eh, per fare questo test ovviamente andrò con la mia e bike e faremo un percorso ad anello partiremo da questa posizione quindi inizieremo questo sentiero che fa tutto un percorso ad anello per arrivare di lì eh, la cosa ovviamente difficoltosa non è l'active track ma la girare soprattutto nella prima parte là in fondo tutte le fronde basse degli alberi, anzi per la prima parte la stessa con cui ho fatto l'active track di 9 minuti con eh, appunto il DJI Mini 3 Pro eh, però quello non era un percorso ad anello perché a un certo punto ho continuato e sono ritornato facendo la stessa strada, mentre questo è un percorso ad anello poi ci sono piante come quelle che vedete eh, comunque bisogna passare sotto là quando si arriva con la bicicletta e per fare questo percorso appunto come vi ho detto lo farò con la mia e-bike e per fare questo test confronto eh, cercherò di mantenere una velocità che varia dai 15 ai 20 km h ovviamente farò il possibile per fare la cosa più eh, uguale per entrambi i droni però potrei anche andare magari un po' più veloce in certi punti eh, con uno, un po' meno veloce in certi punti con l'altro cioè eh, cercherò sempre di stare in questo range dai 15 ai 20 km h per tutto il percorso eh, l'unica differenza che potrebbe esserci fra i due dal punto di vista meteo è il sole perché come vedete adesso il sole è andato dietro alle nuvole eh, però poi ci sono tanti sprazzi azzurri e poi ci sono nuvole bianche quindi uno dei due droni potrebbe essere più o meno avvantaggiato eh, nel fatto di non avere magari il sole contro perché il sole va dietro le nuvole. che come sapete comunque eh, l'activity track i sensori anti collisione potrebbero soffrire del sole che gli arriva diretto eh, però eh, d'altra parte eh, le condizioni meteo non ho ancora il potere di gestirle magari in futuro ce l'avrò ma attualmente non ce l'ho e quindi ci accontentiamo di quello che arriva dal punto di vista meteo quindi ragazzi direi di non perdere altro tempo e iniziamo questo test confronto di ActiveTrack 4.0 e APAS 4.0 tra DJI Mini 3 Pro e AIR 2S. Ragazzi andiamo! Well I saw you like a disco groove catching every eye when i saw you looking at me with a smile like you wanted me saying boy come on will our break be gone i just had to try you just move. Feet arbeats on the, the flowing dress in your hair Caul it ain't fair Whatever you do Just don't stop You jealous move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 Well, it ain't fair whatever you do Just don't stop You just move perfetto, il test è finito, è andato tutto bene, avevo un po' paura per entrambi i droni perché comunque qua c'è queste corde che vanno fino alla là in fondo, eh, probabilmente nel video l'avete anche visto, sono le corde di queste recinzioni per i cavalli che sono davvero pericolose, che quando si passa sotto a quelle fronde là il drone magari scende d'altezza e potrebbe andare a beccare spostandosi un po' sul lato, eh, invece è andato tutto bene, eh, entrambi i droni sono qua, eh, DJI Mini 3 Pro, l'affidabilissimo DJI Air 2S è diretto tanta roba per entrambi, vi aspetto qua sotto nei commenti per la vostra opinione, io ho cercato di fare eh, diciamo il percorso identico anche dal punto di vista delle traiettorie, anche se questa parte, l'ultima parte per arrivare qua è trasconnessa, infatti mi si muoveva addirittura il supporto eh, del, del controller che avevo al manubrio della bici perché è davvero super sconnesso dal punto di vista dei sassi, soprattutto, mentre la prima parte è molto più piacevole, cioè questa, perché è un sentiero di erba però è stato davvero emozionante mi dà un gusto incredibile a me fare questi test e devo dire che entrambi i droni sono tanta roba cioè eh, air 2s da questo punto di vista non mi ha mai deluso e il mini 3 pro come avevamo già visto nella prova di Active Track di 9 minuti, è incredibile, perché parliamo di un drone di 249 grammi, cioè eh, è quello che va valutato, che pesa 249 grammi, è pazzesco. Quindi, per la mia opinione, nessuno dei due droni mi ha deluso, nessuno dei due droni è stato meglio dell'altro, eh, ovviamente eh, c'è da apprezzare di più il fatto che questo percorso l'abbia fatto lui in 249 grammi, che Air 2S eh, con le sue caratteristiche eh, di peso e prestazioni molto più se vogliamo performanti anche se eh, dal punto di vista eh, tecnico eh, è già un anno più vecchio rispetto al DJI mini 3 pro e per quanto riguarda il meteo come vi avevo detto all'inizio quello che secondo me ne ha tratto più vantaggio è stato air 2s perché ha avuto eh, il sole eh, diciamo più tempo dietro a quelle nuvole eh, che l'hanno oscurato eh, probabilmente non cambiava niente però un piccolo aiutino in più sicuramente l'ha avuto air 2s Rispetto al Mini 3 Pro, che eh, mi sembra che sia stato sempre con la luce del sole, adesso non vorrei sbagliarlo perché, perché comunque io dovevo pedalare, guardare eh, dove andavo con la bicicletta e guardare il display per vedere comunque che il drone non si schiantasse contro i rami o cose del genere e che mi tenesse sempre agganciato. Quindi spero di avere soddisfatto chi aveva dei dubbi su eh, quale fosse meglio dal punto di vista dell'active track e dell'aggiramento degli ostacoli. Spero che adesso abbiate le idee più chiare. Eh, direi. Che se la giocano praticamente alla pari, questa è la mia opinione e questo è il test che ho fatto io. Quindi, ragazzi, se questo mio video in cui ho portato questo test confronto di Activity 4.0 e APAS 4.0 fra DJI e Mini 3 Pro e Air 2S vi è piaciuto, vi è stato utile, l'avete trovato interessante, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, spoiler anche di questo test. Erano arrivati spoiler su Instagram. Sempre, se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale.